Ehi hey, tu! Ricordi ancora il primo giorno all'università, alla fine dell'estate dopo la maturità, con l'ingenuità tipica di quell'età, quando ancora ignori quello che ti aspetterà, la corsa al posto per non stare sulle scale, il primo esame quando nulla sembra andare male, sentirti dire che sono fieri di te, vuoi che siano fieri di te? La passione lascia il posto al malumore E quella scelta sembra quasi un grande eroe Forse è la vita che vuol darti una lezione Con la conclusione della sessione Senza un 18, nemmeno per conforto In fondo sai che mica sai capito molto Volevi solo che si fieri di te E lo menti che son Così sono fieri di te Forza dai, Lil Hai paura di fallire, di deludere l'aspettativa di chi ha scommesso su di te Aspetta dopo le notizie di chi ha scelto di lasciarci ancora più difficile Perché sembra improbabile, sembra impossibile spingersi al limite ma non smetti di mentire, cerchi solo di finire o perlomeno di fingere Ma la finzione mica porta cose buone Specie se ti inventi sempre cose nuove Anche se adesso sei un bravo attore mica puoi fingerla la morte Sei come un gatto chiuso in una scatola Mezzo vivo e mezzo nell'aldilà Sarà il silenzio a decidere se è poco più in qua O poco più in là Come il gatto di Schrodinger Hai paura di fallire, di deludere l'aspettativa di chi ha scommesso su di te Spese dopo le notizie di chi ha scelto di lasciarci ancora